Presidente, allora, molto semplice l'emendamento, eh, allora, il primo eh, va a modificare appunto, le premesse inserendo eh, la, appunto, ecco, le convocazioni delle due commissioni ambiente eh, e anche diciamo, l'espressione ecco, di una volontà contraria sull'ampliamento della, della discarica. Il secondo punto è appunto eh, di eh, diciamo, ecco, definire come, eh, come, come area, appunto, area a rischio eh, per poter ecco, in qualche modo insomma, eh, evitare appunto, eh, tecnicamente l'ampliamento eh, sono due emendamenti molto semplici, Presidente, eh, nessuno vuole eludere le, le norme, mi dispiace per il consigliere Pelonzi nel modo più assoluto, però siamo qui per fare politica e non per fare i burocrati, mi dispiace che si ritorni sulla stessa solfa dei bilanci e quant'altro su AMAM, ma non si è entrati nel merito della discarica di ex Cavacoval, che questo veramente mi dispiace, ma sicuramente darà dispiacere molto di più ai cittadini che vivono lì nei pressi, grazie Presidente.